Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, sono Fabrizio e quest'oggi voglio assolutamente parlarvi del campionato al quale la SD Reparto Corse, il nostro driver, partecipa. E prima di iniziare voglio eh, salutare la prestazione di Tommaso Contu e di Fabio Napolitano nel, eh, nel, mh, nel campionato RGPL R Factor 2 perché veramente hanno fatto, mi pare, quarto e quinto, se non sbaglio, non vorrei sbagliarmi, eh, e che è un risultato enorme, perché il livello è stratosferico. Quindi bravi ragazzi, perché hanno fatto veramente un ottimo risultato. Vediamo a noi, io non è la stessa cosa per noi, però eh, voglio eh, anche qui ringraziare qualcuno, Alex Reds, e eh, Pietro Marchione, perché di Assetto Corsa Competizione Italia, perché eh, veramente mi hanno accolto, ci hanno accolto come squadra, e, e lo fanno con tutti, in, in un modo che veramente mi ha, mi ha riscaldato il cuore. Non ho altre parole, sono veramente acc stato accolto come se fossi un amico di famiglia, eh, veramente mi ha, mi ha colpito positivamente questa cosa qua e quindi ci tengo a parlare di questa comunità perché no, non è solo l'accoglienza ma è proprio la loro organizzazione come il loro concept, la loro visione delle gare la condivisione che hanno, si condivide il setup, ehm, c'è una didattica che è fatta, c'è un'academy sono veramente disponibilissimi, gentilissimi, eh, sono, riescono ragazzi a fare dei briefing bellissimi e dei debriefing: cioè un briefing dove tu per parlare devi alzare la mano su Discord e se ti tirano su, parli e poi ti ributtano giù, cioè, tutto molto ordinato, molto è bellissimo. Hanno una direzione di gara che è mh, precisa, e con la quale non si può parlare. E è pazzesca. E, e fanno un debriefing dopo gara per discutere di quello che è successo in modo civile c'è una confrontazione tranquilla e questo mi mancava veramente tanto perché anche no, noi desideriamo aversi in casa nostra queste cose non succedevano ragazzi eh, bestemmie cose, vabbè. ed ieri per me è stato veramente bellissimo poter confrontarmi dire segnalare guarda c'è stato questo abbiamo visto il replay insieme dell'incidente non... ho guardato prima ero convinto di quello che, che, che insomma che non fosse colpa mia ed è stato confermato e poi alle persone è stato detto guarda la prossima volta dovresti fare così c'è cioè, veramente qualcosa di costruttivo che alla fine è veramente bellissimo ehm, al di là di quello che è il gioco e la competizione proprio questo aggregare che hanno eh, questo modo di gestire è veramente fichissimo e in più hanno delle idee veramente eh, belle eh, che le sanno attuare molto bene, intanto la direzione di gara live perché prendi le penalità live, se non le prendi live te le prendi alla fine eh, intervengono subito sono ultra disponibili e si inventano anche delle cose tipo vabbè gi già che ci siamo che abbiamo sto campionato in corso dai mettiamo il concorso per la miglior livrea che non è una novità però corso d'opera c'è uno che lo ha eh, segnalato e loro apertissimi open mind ok facciamolo e lo hanno proposto proprio oggi quindi sono è questo tipo di atteggiamento che mi piace tantissimo e mi sento veramente a casa perché ci sanno fare ragazzi ecco perché lo voglio segnalare poi come vedete dietro questa è la live di ieri sera vedete comunque sono. c'è un certo livello No, replay cose eccetera sono in tre a commentare fanno veramente qualcosa di molto carino per venire al campionato che stiamo partecipando quindi a sette forze competizione il campionato si chiama Champions vabbè non importa come si chiama e mi ha colpito perché proprio è una, una series, quindi questa è la prima series, quindi una, prima, eh, una prima stagione di una serie, in cui praticamente in base agli iscritti eh, si, fa, si, si, si avrebbe dovuto fare una, una selezione o meno. Allora, la selezione sarebbe, sarebbe stata dopo i 40, si sono iscritti 81, <ride> quindi hanno aperto un server. Dirvi che veramente fatto molto bene, sono sono bravi il giorno prima che iniziasse le qualifiche hanno fatto una specie di academy proprio per dare delle dritte cioè, sono, sono avanti un miliardo di anni questi ragazzi c'è veramente da prendere spunto proprio ma anche in modo di vivere le, le cose fantastico e, e quindi hanno aperto un server per quattro giorni e hanno detto sfogatevi, che i primi 40 passano noi ci siamo iscritti in 5, purtroppo, dico purtroppo anche se è un buon risultato, solo in 3 siamo riusciti a passare, quindi Aulo, Cacciatore, eh, Emanuele Tarzi e io siamo riusciti a passare, e per pochi centesimi veramente Carmelo Silvaggio che poi aveva pur mal di schiena, anche mal di schiena in quel, in quel giorno lì, e Andrea Balocchi che aveva avuto veramente una sola giornatina per poter eh, diciamo, partecipare, e non sono passati di veramente pochissimi centesimi o quindi, fatto questo, che succede? Subito dopo, perché finisce la domenica, martedì c'è la gara, quindi non è che c'è tanto tempo, a... cioè ti stampi il tempo, poi ti vai a allenare se non hai fatto il tempo buono, vai ad aggiornarti a vedere dove sei in classifica, insomma, è stato veramente bello, l'adrenalina lì in quei giorni è stato bellissimo, e il giorno prima cosa fanno? C'è l'estrazione per eh, la griglia di partenza, e tu dici, come la griglia di partenza? Eh sì, perché il gruppo dei 40 viene suddiviso in due gruppi, dal primo al ventesimo, dal ventunesimo al quarantesimo, Primo gruppo fanno un'estrazione per la scelta delle posizioni, cioè non è che sei arrivato primo, qualificato, ti prendi la prima posizione, no, quindi fanno un'estrazione, fanno il primo gruppo e che succede? Aulo si mette in. Riesce ad avere per fortuna in la seconda posizione, quindi ognuno ha la sua posizione. Io faccio parte insieme ad Emanuele del secondo gruppo, quindi estrazione dal ventunesimo al quarantesimo posto. Una sono arrivato a ventunesimo, posizionato a ventunesimo. La prossima gara, io ed Emanuele, che facciamo parte del secondo gruppo. Faremo parte del primo gruppo e saremo estratti per la posizione dal primo al 20. E via dicendo, poi sarà il secondo gruppo. Ogni gara così, in modo tale da schiare le carte, ragazzi. Cioè, se è un alieno, ok, però, se parti quarantesimo, non hai tutte le... Cioè, non hai le... Cioè, devi fare la rimontata, devi fare il Verstappen della situazione. E con queste BMW devi essere paziente, perché quando sei in un circuito come Brandacce qua... 35 macchine ragazzi è tanto e eh. l'adrenalina cioè, ed è stato veramente stratosferico molto divertente cioè, è, è, è un campionato bellissimo proprio. e la gente malgrado ci siano persone che non hanno tanta esperienza cercano di fare il loro meglio cercano di migliorare domande pertinenti se c'è l'errore subito nel, nel debriefing c'è cioè le scuse io ho ricevuto un messaggio con proprio adesso mi fa molto piacere di una persona con cui abbiamo fatto 6-7 giri uno dietro l'altro è stato veramente spettacolare Croce, eccetera eccetera sorpassi a 3 a 4 purtroppo è andato lungo in una, in una curva e, e si è scaraventato addosso e è finita la mia gara pazienza cioè sul momento uno dice ma ero, ero incavolatissimo però poi passa uno poi deve razionalizzare e comunque il gesto il fatto di... Usarsi, cioè sono cose che non è che capitano tutti. proprio l'ambiente che c'è in, in questa comunità è veramente bellissimo e io ve la consiglio e quindi questa serie come funziona? funziona che i primi eh, 16 eh, piloti e alla fine di questo campionato di quattro gare quindi c'è stato Brandaccio ieri poi settimana prossima Imola poi c'è Zolder e poi c'è non mi ricordo quale c'è, il quarto ma non importa alla fine di queste quattro gare i primi 16 quindi il 40% di questi 40 iscritti passa al, eh, cioè si conquista la patente per l'M4, eh, per le GT4 quindi seconda stagione correranno 16 con le GT4 il resto con le M2 di nuovo e, sta, e via dicendo poi sempre il 40% penso di questi 16 a, a aspirerà a prendere le GT3, le M2 se riescono a salire eccetera oppure se bisogna riqualificare insomma c'è una cosa che non mi è chiara in questo senso qua però comunque lo scopo è quello di andarsi a prendere la, eh, la licenza quindi la patente quindi è m2, M, M, m2 gt4 e gt3 ragazzi è una figata pazzesca e quindi è tutta una serie di, di, di, di serie e di campionati basate sulle patenti quindi probabilmente la, la, la, la serie 2 prossima uno può penso iscriversi se c'è posto normalmente sì. Eh, per poter accedere penso eh, che, che lo scopo sia quello perché se no su, su, su, su, su 40 sarebbe uno può correre tutto l'anno ad esempio però insomma conquistarsi una patente è veramente figo e qua il livello ragazzi è veramente altissimo è veramente altissimo cioè, è una cosa pazzesca vanno come sono degli alieni veramente spettacolare e devo dire che a livello di comportamento in pista cavolo 35 persone ragazzi eh, anzi, devo dire che ci sono stati pochi incidenti perché con l'esperienza che abbiamo noi di organizzare campionati ammazza quante cose abbiamo visto quindi niente, volevo condividere con voi questa, questa cosa qua ragazzi e eh, niente, la nostra gara come è finita Aulo è arrivato undicesimo io purtroppo ho avuto questo incidente al giro 9 che mi ha completamente eh, diciamo distrutto eh, rovinato il, la, la mia gara e poi eh, sempre un'altra persona dietro nello stesso giro e rovin rovinosamente vengo addosso purtroppo sono dovuto rientrare a cambiare le gomme eccetera eccetera quindi sono arrivato 32esimo mi pare Emanuele 27esimo 28esimo ma non importa ragazzi l'importante è che alla fine mi sono comunque divertito perché ci sono state delle belle lotte e giusto per farvi capire con chi abbiamo a che fare ragazzi hanno fatto delle livre polizie e carabinieri cioè bellissime veramente ragazzi spettacolare hanno veramente sono una bellissima comunità e avevo, cioè, ci tenevo veramente a fare questo video adesso sono dieci minuti e mezzo che sto parlando ragazzi e vi devo solo dire una cosa che eh, vi devo ancora parlare della P2000 vi devo parlare ancora della EP Lab Pro <ride> non trovo mai il tempo ragazzi quindi io niente se questo tipo di video di raccontarvi così un attimino quello che, che faccio per mentre se vi va, che vi racconto un attimino le storie eh, delle mie gare senza entrare dopo nel dettaglio, fare la, la, la telecronaca. Non esitate a lasciare un pollice in su. Noi ci vediamo per, prestissimo, ragazzi. Non is iscrivetevi al canale come al solito e andate a vedere ACC Italia su Discord perché veramente vale la pena. E su Twitch hanno ah anche messo la live che vedete alle mie spalle. Va bene, ragazzi. Noi ci vediamo presto. Da Fabrizio è tutto. Un abbraccio. Ciao.